nuovo video oggi sono a verbagna sono tornato a casa dei miei come avrete notato ho tagliato i capelli sono molto più corti ovviamente per chi mi segue su Instagram già l'avrà notato se non mi seguite ovviamente andate a seguirmi Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto e fatemi sapere nei commenti se vi piacciono come sto eccetera eccetera mi raccomando lasciate già un bel mi piace e se vi state per iscrivere se siete nuovi iscritti commentate con hashtag nuovi iscritto che vi dirò il benvenuto personalmente giuro lo faccio lo faccio Sempre vi metto il cuoricino E come ogni mio video che si rispetti Per iniziarlo, per iniziarlo bene Cosa ci vuole? Un bel caffè Allora mia madre come avrete notato È di là L'obiettivo di oggi è quello di non cagarla Per tutto il giorno quindi non calcolarla e vedremo la sua reazione. Secondo me è una cosa difficile perché? Perché in genere quando lei mi vede registrare difficilmente parla così mi lascia tranquillo eccetera perché sa so che sennò ha paura di disturbarmi. Quindi dopo che berrò il caffè proverò proprio esageratamente andando lì di fianco a lei parlando per vedere se... Mi dici qualcosa L'obiettivo è quello di riuscire a farla arrabbiare per la seconda volta in tutta la mia vita Perché se mi seguite su Instagram, se non mi seguite Giuseppe, so trattino basso, trattino basso, Barbuto, Sapete benissimo che lei faccia un sacco di scherzi nelle story, così E non si arrabbia mai Quindi l'obiettivo di oggi è farla arrabbiare Ovviamente quando bevo il caffè ho bisogno del mio telefonino perché ascolto la musica Allora oggi ascolto cabriolet. E volevo spreciare su una cabriolet. Col vento in faccia, le cosette in tasca. Nel centro allora mi sono accorto che volevo fare il batterista. Dai, aspettiamo mattina quando c'è qualcosa. Hai rotto il cazzo? Non mi rispondi. Ti faccio fare la fame se non mi rispondi. Era questo che intendevo. Giuseppe! Pronto? Pronto? Pronto! Allora, mi fai vedere come faccio a collegarmi? Giuseppe? Oh! mi ascolti? Giuseppe, mi fai vedere? Oh, il frigo non c'è niente, vorrei mangiare qualcosa. No, c'è niente, ho appena fatto la spesa. Eh, chiesto se vuoi mangiare adesso o vuoi mangiare più tardi? Aspettiamo mattina, eh? o metto la pentola? Vai a cagare, là. vai a proprio a cagare. Io mm. devo guardare... Mm. No, per favore, per favore. Mi dici come faccio a collegarmi col telefono? No. Oh, vieni qua. Vedi che non si collega. Ah, qua c'è la mia ragazza. Qua c'è tua mamma? Forse? Forse c'è tua mamma qua? ha bisogno. Comunque stavo dicendo ragazzi che tra poco arriverà mia sorella quindi registreremo un video. Non è vero. E niente. Dai Giuseppe, vieni qua, dai, per favore, fammi vedere come funziona. Spillo! Che bello che sei. Oh! Dai, vieni a fammi vedere. Dai. Giuseppe, dai, per piacere, per piacere. Dai! Giuseppe, ho bisogno urgente! Ah poi volevo far vedere un maglione che ho appena comprato Volevo un vostro parere Mi fate sapere se vi piace per favore Volevo sapere se vi piace Questo qua è il mio maglione nuovo Fatemi sapere nei commenti se vi piace o no questo maglione nuovo A me personalmente piace tanto Ti piace tanto questo maglione? Ti piace tanto? C'è che gli facciamo prendere un po' d'acqua Tanto sicuro non lo fa. <ride> Faccio sparire anche questo? Non so io. Se non mi caghi. Te lo brucio il maglione Se non mi caghi? Te lo brucio! Allora Gabri, io ti vengo a prendere in stazione alle... alle 5 e mezza e poi andiamo da me. Va bene? Ok. Ok. Comunque guardandomi così in fotocamera penso che devo... dovrei farmi la barba per anche il cervello quindi. vai a prendere la te mattina la eh? vai a prendere te Martina no già la vai a prendere te mattina è finito dai oh tra poco, tra l'altro, ci sono anche le vacanze di Natale quindi tutti. A... cioè, io sono già a casa, però sarete a casa anche voi. Fatemi sapere se andate da qualche parte, se festeggiate a casa, se andate dai parenti in giro per l'Italia, se lo festeggiate all'estero, cosa farete a capodanno perché io, io ancora lavoro. non lo so. Per esempio, io ancora non so cosa farò a capodanno io come tutti gli anni, non come lo so. Tutti gli anni, sì. Quindi niente, dobbiamo solo aspettare mia sorella che arrivi dalla scuola così poi riuscite. E eh, la vai a prendere tu! Oh, la vai a prendere, per favore? Vado dall'altra parte perché sento un certo, uno strano rumore nell'orecchio e non riesco bene a registrare Dove è andata? Sì, ne ho tu i tagli Oh Giuseppe, dai, fatti gli scherzi A come era te la Ah, volevo chiedervi, da me è quando è Ha nevicato? Volevo sapere se avesse nevicato anche da voi Perché io abito a Milano, a Milano non ha nevicato, però sono arrivato qua a Verbagna e tipo è iniziata a nevicare era bellissimo Cioè tipo perché qua comunque è un paese che è pieno di montagne no? Mia mamma si è chiusa in bagno Non so cosa sia andata a fare ho, sinceramente ho paura Raga mi ha buttato il maglione nella spazzatura Devo stare attento perché sento dei rumori strani Secondo me sta architettando qualcosa E ho seriamente paura Mi sono al telefono le sono al telefono Devo uscire per forza quindi Perché appunto qua siamo pieni di montagne, quindi quando nevica, qua nevica forte. Aspetta, Giuseppe, adesso Martina cosa fa? Prende la corriera? O dovete andare a Darona? Prendi la corriera, prendi la corriera e se poi dopo decide di andare a Darona non ci andate perché dopo si fa troppo tardi. Ok? Ma il fatto è, cioè, se incazzare anche Martina, Tu tutto so il telefono in faccia! Mia mamma si è chiusa in cucina. Adesso andiamo lì e le riempiamo le scatole <ride> Volevo fare il batterista un corpo Adesso è qualche problema Ti butta la casa Portala la tua tipa a tablo Mi conosci sono il diablo No io con te non hablo la nonna! Giuseppe, c'è la nonna che credo! Lo su Instagram! Ah, qualche, uh. problema, qualche problema di un votato da lottino! Eh, mi sa, mi sa che sì. No, io con te non Ablo! Ciao, ci sentiamo! Giuseppe, saluti la nonna! Giuseppe! Ciao! Eh lascialo stare! Ma che lascialo stare? Tutto mongolo! Vabbè dai No io con te Ablo No E sì, ha detto alla nonna se lo vai a trovare dopo Se la vai a trovare volevo dire Oh la vai a trovare o no? Giuseppe va che si incazza la nonna eh poverina Sentite la tua voce No io con te no Ablo Eh manco no. io adesso Che mi hai rotto Giuseppe è roba scura da lavare eh Oh Oh però sei stronzo Giuseppe Oh mi ascolti? Ti ho fatto una domanda? Mi c'è dietro qualcosa? Ma è una Oh, Giuseppe, c'è un problema. Oh. Ho lavato... Ho lavato il giubbotto e è rimasto... È rimasto si è tinto. C'era una roba di un altro colore. Non ti avvali? Io ho tinto il non viene più via, eh! Potrebbe essere fatale. Che cosa fare? Organizzeremo un, un ospedale qui. Sei quella che te la puntata? Un ospedale. Se riusciremo a metterlo in piedi, saperemo. Ok ragazzi sono salito in macchina Ora vado a prendere mia sorella Che torna da scuola Così avviserò anche lei che non sto calcolando mia mamma E non c'è il rischio che mi rovini il prank Eccola è arrivata L'abbiamo presa Allora sto facendo uno scherzo alla mamma ah, non, non la sto cagando La sto ignorando La devo ignorare per tutto il giorno Ah per quello ma chiamata prima Mi fa che non gli so Poverina Ehm mi ha buttato il maglione nuovo nella spazzatura e poi mi ha detto che il ciuppatto era sporco ma adesso l'ho preso per uscire e non è vero Vabbè, mi ha eh, sì, per sì, per sì, per sì, per far sì che le rispondessi, poi ha chiamato la nonna, ha chiamato la nonna e io ho fatto finta di niente Cioè la nonna diceva me lo passi e mamma mi diceva guarda che ti vuole parlare la nonna E io facevo finta di niente quindi non l'ho neanche parata al telefono con la no. Eh, sì. No, io prima l'ho chiamata per vedere se mi veniva a prendere okay. di diciamo, omenio cosa Tu sei al gioco, cioè adesso tu... No? Io cosa devo fare? Ho messo la freccia che dovevo girare a sinistra e questo mi ha superato a sinistra. Che devo fare io? Niente, a te ci parli tutto, però sta, Cioè, nel senso, se vedi che non le rispondo lei capisci perché. Ah, uh, ok. Comunque non l'avevo notato ma mia sorella ha la mia felpa Mi raccomando se la volete anche voi in descrizione nel primo commento trovate le felpe di tutti i colori Hashtag spettacolo Mi raccomando acquistatele fatevele regalare per Natale E niente guardate che belle che sono Sono belle, calde code. Esatto <ride> Nel frattempo qui a casa è arrivata mia sorella appunto la sono andata a prendere La vuoi la carbonara? La carbonara la vuoi Giuseppe? Se mi dici sì te la faccio, se non mi dici niente non la faccio la vuoi no? Marti, vieni giù per favore Dove stai? Devi dire alla mamma di... Che vuoi la carbonara perché non le posso rispondere ah, ok <ride> Mamma, eh. mi fai la carbonara? No, la posizione oh, è tutta la Oh, cos'è questa discriminazione? Ma avete la tutte le due Guarda qua che casino Venite, lasciate tutto dove date. La vuoi o no la carbonara? Ma l'hai accesa tu la televisione, Marti? Sto guardando la no. televisione eh, oh. L'hai accesa tu la televisione? No, io sono pure no. fantastico! Sto guardando io la televisione! L'hai accesa tu o no? No! Eh, spegnila allora! No. no! No, no! Lascia che alla fine vuoi vedere il finale! Dai! No, cavolo, è interessante! Stasera Quasi! Esco che devo andare a buttare le palcatughe! No! No, raga! Prego! No, non lo sento, non lo mi hanno chiuso fuori Martina! Mi apri? Cosa ti ridi, oh? Apri? Dai, fa freddo Martina! Raga, ma mi hanno chiuso fuori Mi stanno mandando a monte il prank Mi vogliono obbligare a parlare a mia mamma E mia sorella si è messa d'accordo con lei Mamma! Dai ti parlo, ti cago dai, ti cago, apri. Oh. oh ti sei deciso. Che stronzo. Che <ride> Avete mandato quanto il Sai <ride> eh, perché hai fatto la traduzione? Cos'è? Il telefono. Ah, oh, mamma mia che spavento. Mi ha mandato avanti il friend, sei stato d'accordo con no. la mamma, che tipo, era tutto il giorno, non la cagavo, adesso arrivi te. <ride> Carazzo, sono stato stupido a uscire, sono stato stupido eh, a usare. Ma adesso fare anche te. Ora mi tolgo la giacca e concludiamo questo video. Finito male. Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale se volete vedere altri video Così e attivate la campanella Così vi arriva la notifica come un semplice messaggio Quando uscirà un mio video Noi ci vediamo a un prossimo video mi raccomando Commentate tantissime volte Io leggo sempre tutti i commenti Passate sul mio profilo instagram Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Perché caricherò un video su instagram Dove ho fatto un prank a mia mamma Dove faccio scoppiare due bombe super puzzolenti Quindi andate allora a vedere perché vi giuro che fa morire